Benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi vedremo come cucinare le cotiche con i fagioli. Ingredienti per questo appetitoso piatto: 500 g di cotiche pulite, sbollentate in acqua calda per 10 minuti e poi tagliate a pezzettini. 500 g di fagioli rossi, 2 cipolle bianche tagliate a pezzettoni, 200 g di pancetta che abbiamo sbollentato assieme alle cotiche due peperoncini freschi e 800 g di polpa di pomodoro. Vediamo insieme la preparazione. Rosoliamo il peperoncino con un generoso giro d'olio. Poi uniamo la cipolla e la pancetta. E quando la cipolla sarà imbiondita, uniamo le cotiche, le rosoliamo per qualche minuto e poi aggiustiamo di sale e aggiungiamo i fagioli. uniamo la polpa di pomodoro e procediamo la cottura a fuoco lento per due ore. Trascorso il tempo di cottura le nostre cotiche sono cotte. L'ideale sarebbe lasciarle riposare. Io le ho cucinate la sera prima e le ho mangiate per pranzo. Vi assicuro che mangerete una vera prelibatezza. Preparate questa ricetta e ditemi cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like Lasciatemi un commento in descrizione Condividete il video E se non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi al mio canale di cucina Spero che questo video vi sia piaciuto Se avete domande chiedetemi pure Io vi risponderò Sono qui apposta per voi Vi saluto e vi aspetto alla mia prossima video ricetta Ciao ciao da Gian